Oh, non c'è niente, oh. è allucinante, sempre la solita roba Mamma mia per davvero Senti, ma tu a serie tv come stai messo? Insomma, ho visto qualcosa, mm. serie così, insomma mm. e Quindi hai visto Breaking Bad? Oddio Breaking Bad, ma è quello Brian Cranston, il padre di Malcolm. Eh. No, per carità, guarda, un, un, un attore è un cane. Mi piace per niente, però. Cioè, Brian Creston è un cane, mi stai dicendo, è uno dei più grandi attori viventi. Ma quanto? Brian Creston? Brian Creston, quello di Malcolm. No, no, no. padre di Malcolm. Mi stai dicendo che è un cane, e tu non hai visto Breaking Bad, cioè sei l'unico? No. no, e comunque non saprei come vederlo, quindi al streaming non si trovava più. Cioè, allora... Mia. Adesso tu vediti Breaking Bad, 5 stagioni di panetto mm. Poi mi dici se Brian Cresson è un cane o meno E poi ne riparliamo, solo dopo che l'hai visto Vabbè, farò lo sforzo La vedrò Stai attento però, causa di pendenza te lo Addirittura. dico Addirittura Sì Bene? Vabbè, grazie Ho visto Breaking Bad Tante volte, forse anche troppe ne parlano tutti in maniera geniale, ma c'è una cosa che nessuno dice mai su Breaking Bad, ossia gli effetti indesiderati. Signori, benvenuti su Breaking Bad, effetti collaterali. Amore dimmi Pronto amore? Sì, senti una cosa scusami Io uh, oggi a pranzo faccio tardi Non è che per caso vuoi cucinare tu? Cucinare tu Bentornata Skyler Tutto sparecchiato, ma hai preparato qualcosa? No Non ho fatto il pranzo Ho fatto il caffè Non è solo un semplice caffè No, aspetta, io ti chiedo di far pranzo E te mi prepari il caffè? È un prodotto chimicamente stabile Pure al 99,1% È il caffè più puro Che tu abbia mai assaggiato Provalo E fa schifo, cioè. Boh, forse gli manca un po' di zucchero. C'è solo un problema Skyler Proviamoci a mettere un altro po' di zucchero, boh, strano, un po' strano, perché comunque il zucchero lo può mettere, pare che succede niente. Non è zucchero. vado a fare la spesa fai come vuoi amore allora io non so se ti sei reso conto che Breaking Bad ti ha dato un pochino alla testa sai anche quella cosa del caffè che vabbè ci sono passata sopra e, e tutto quanto però questa cosa è molto pericolosa questa cosa che vuoi fare ok e, e se c'è scritto di non farla evidentemente è perché è molto pericolosa capito? potrebbe metterti in una situazione di pericolo capito? Allora non hai capito una cosa? Io non sono in pericolo, Skyler. Io sono il pericolo. Non no, andrà no. mai. Sei Non c'è Ok Amore Oddio Devi scusarmi Guarda Non, non so cosa mi ha preso Ti giuro E... Adesso sto bene, ti giuro, Giovanni mi aveva avvisato che, che, che crea dipendenza per gli ma non pensavo fino a questo punto, ti prego perdonami. Hai un secondo telefono, Walter? No! Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, altrimenti, chi se ne frega. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Adesso è sul rack, capito? Falla come prima, uguale. Stop. Quando ti pare? Hai fai! Ammica? Bravo, il sorrisetto da gigolo, bravo. Grazie. molto gentile.